Uomini di cadmo, dire pronti rimedi via via è dovere di chi è attento, fedele ai propri doveri di Stato, dal ponte pilota al paese, manovra la barra, ciglia in mote, inquiete senza pausa, certo, se alla fine è un celeste a radice, Altrimenti, no, questo non deve succedere. Un nome, uno solo, rimbomba per strade e per piazze, risacca stridula d'urli, fra note gementi a imprecare. Deocle! O Zeus, tu che storni, concreta il tuo nome e fa scudo alla gente di Cadmo! Assemblea notturna da Kay. si parla d'offensiva durissima, scatterà con l'agguato, quindi forza, volate in massa i bastioni, ai varchi del baluardo, piglia, corazzati di ferro! riemite lassù i parapetti, radicatevi ai corridoi delle torri, coraggio! Immoti davanti alle porte agli sfoghi di te. Niente tremori, io feci uscire le scolte a scrutare l'armata. Là fuori, missione non cieca. Dopo il rapporto, non c'è rischio che mi avvolga l'agguato. E Teocle, principi di Teve, eccomi, porto fresche notizie di là, dal nemico, pura realtà. Io non altri ho visto spiato. Sono sette, uomini in vibrano tesi, dissaporano un toro sopra un incamo cupo di scudo, tuffano il pugno nella pozza di morte, giurano fermi o fare di Teve macerie contorte, la zia nel paese di Cani, o cadere e cementare col sangue questo suolo di te. Le. Devi reagire, schiera di volo ai tuoi marchi d'entrata, i perfetti campioni, i fiori di Tebe! E oh, Allora, Ci addosso l'armata nemica, blocco di ferro e cessale, polvere alta, scrasci di vava lucente dalle prode al galoppo a macchiare il terreno! Tu si direbbe buona esperienza di manovra la palla sul ponte, quindi rafforza la chiglia di Tebe prima che turbinerà di Catares! ci saprai ogni patto là fuori e non avrai ancora il primo di maligni. o Zeus, o terra e voi te cingete il paese, potenza, travolgente e vendetta che il padre perdona. Terve, la mia terra, almeno lo strappate la mia. Arbusto di vento dal cielo, desolata rovina, spoglia all'ostile ferocia. Lei le famiglie e le domestiche mura lei che irraggia, modula e direi con la lingua libera patria stato figlio di campo stanche schiave non inchiodino mai fate scudo vi coinvolge il discorso, io spero si sa, se ho paese buona fortuna vi paga bene i poteri cantare la lupa, diresti? Trionfante! Dei! Oh, dei! Sperdete quest'alba di mare! Urlio! Parca la cinta! Barbaglia di scudi! Il nemico si muove! Schierato! Ritmo al pasto su tepe! Chi farà scudo? Chi potrà arginare? Un dio? Una dea? Che cosa mi resta se non adorare il e impotente? Orrore la Voi, ascoltatevi, creature di disgusto! Bell eroismo. il vostro, bella difesa di Tebe da slancio ai guerrieri bloccati qua dentro. Questo vostro aggrapparvi agli idoli santi, padroni di Tebe e poi strida, schiamazzi, orrore perché è equilibrio. Questo vostro incrociarvi. Fuggitive sbandate, l'urlio che dilaga, è uno schianto nervoso per la gente di Tebe, l'annichilita! Eteocle, Teocle, quel rombo, quel rombo, martellare di carri, l'ho in testa, incubo cupo, sibilare di perni rotanti, di morsi ossessivi, barri piantate tra i denti e i cavalli, mai visto il nostro uomo scovare il rimedio che salva, sbandando su e giù per il ponte con lo scafo spostato sull'abisso che volle? Ma io venni di volo agli gli antichi dei potenti, ma abbandonavo gli dèi, fuori tempestava le porte, ruggiva, tormenta, omicidia, ma venta il terrore a supplicare i beati, spieghi una salda barriera su Tebe. La cinta si astagna ai colpi di picca, questo implorate! Non starà dalla parte dei numi la cosa, certo! Gli dèi della città si eclistano dopo la rotta! È noto! No, mai! Picchio duro non ti lequi questa folla santa agli dèi! No, vedere Tebe preda di gente sbandata! Soldatesche volte davanti assassine! Attenta! Chiama pure gli dèi! Ma ragiona! Non smarrirti. Docilità è madre di buona fortuna. E sposa di riparo. È proverbio.